Asia Nuccetelli dopo la crisi, ritorno sui social? La confessione. Asia Nuccetelli ritorna sui social? L'annuncio su Instagram. Dopo la recente crisi che avrebbe investito Asia Nuccetelli. E che l'avrebbe costretta ad allontanarsi un po' dai suoi amati social network, la figlia di Antonella Mosetti ha stupito tutti tramite una dichiarazione veramente importante. Asia Nuccetelli ha infatti caricato sulle sue Instagram Stories una foto interamente nera, e sulla quale ha dichiarato che stava pensando di ritornare su Instagram. Inoltre, la giovane Musetti ha voluto ringraziare tutti i suoi fan che l'hanno sempre sostenuta durante questa settimana di crisi, sottolineando il piacere che ha avuto nel leggere tutti i messaggi di affetto che i suoi followers le avevano inviato in privato. Inoltre, Asia ha concluso il discorso con una sua perla di saggezza, la Nucetelli ha affermato che noi siamo umani e la vita ci mette sempre a dura prova. Ma la cosa importante è riuscire a superare queste prove, e lei sembrerebbe esserci riuscita. Ancora sono sconosciute le motivazioni che hanno obbligato Asia a prendersi questo periodo di pausa dai social, anche se molto probabilmente la ragazza ha voluto disintossicarsi da Instagram a causa delle numerose critiche ha ricevuto recentemente nel medesimo social. Asia Nuccetelli e la sua confessione, il ritorno sui social è vicino. Asia Nuccetelli era stata infatti molte volte criticata per via dei suoi ritocchi, tanto che molti l'avevano addirittura paragonata a Loredana Lecciso. Asia Nuccetelli in un primo momento aveva quindi deciso di ignorare tale cattiverie togliendo la possibilità ai suoi fan di commentare le sue foto, e poi aveva preso di seguito la decisione di togliersi per un po' da Instagram. Asia inoltre sempre sulle Instagram Stories aveva affermato di avere intenzione di staccare un po' la spina dai social per godersi a pieno i rapporti umani e non solo quelli virtuali. La figlia della Musetti è attualmente fidanzata insieme al rapper Vaine, e anche per trascorrere più momenti con lui avrebbe deciso di spegnere per alcuni giorni la telecamera del telefonino. Asia è comunque pronta a ritornare, dopo la breve crisi che aveva lei stessa affermato sui social. Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip condivisa con la madre Antonella Mosetti, Asia era più volte apparsa in tv a Domenica Live da Barbara D'Urso, in qualità di opinionista, il talk domenicale di Canale 5 è comunque pronto a ripartire a settembre e molto probabilmente i fan della ragazza la potranno quindi rivedere presto sul piccolo schermo.